Salve pinguini! Oggi vi porto la storia di un americano che si chiama Jared Mash che si è rotto il cazzo del proprio Internet Service Provider Prima di riportare la notizia, devo fare un piccolo contesto. Il nostro amico Jared Mash vive da una parte rurale degli Stati Uniti, ne ha specie nello stato di Michigan e, come tutte le zone rurali, internet prende merda. Inoltre, lui è un architetto di rete, ovvero è un tizio che si occupa di progettare reti per computer. Questo lo fa di mestiere. Quindi, come ha coniugato il suo lavoro col fatto che internet a casa gli andava a 0.1.5 megabit al secondo? Per scoprirlo, condivido a guardare questo video. You can... They did that. For software. Benvenuti e benvenuti da pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News, io come al solito, sono Valerio e oggi vi porto la notizia del nostro amico americano Jared Mash, ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da non perdervi le altre breaking news che vi porto nel mondo dell'informatica e della tecnologia e inoltre se volete seguitemi su Instagram, qui troverete il mio tag dove porto anticipazione di video che poi alla fine porto su questo canale e altre robe varie per quanto riguarda la mia vita personale. Prima di passare alla notizia di Jared Mash, visto che questa è una rubrica di notizie, brevemente rubare 30 secondi del tempo per, per chi se lo fosse perso, anche se non credo, riportarvi brevemente la notizia della morte di Piero Angela, grandissimo presentatore e divulgatore scientifico, Rai, che ha presentato Superquark. super quark. Detto ciò, riprendiamo con la notizia di oggi e vediamo cosa è successo. Giard, come tutti i clienti di un internet service provider, aveva chiesto al proprio fornitore di servizio telefonico e internet di portare verso casa sua la fibra ottica, però poiché come dicevo all'apertura del video lui vive in una zona rurale dello stato di michigan l'azienda gli aveva chiesto ok noi te lo facciamo ma devi pagare per il cablaggio 50.000 dollari e Jared ha detto ehm, no ha detto no perché dice perché devo pagare una cifra così alta per avere in cambio non tantissimo alla fine cioè mi danno internet che comunque devo pagare tra l'altro lui aveva detto in un'intervista che se l'azienda gli avesse detto dacci 10.000 dollari lui avrebbe fatto di sicuro un assegno. Con 50.000 lui ha detto no, però non ha rinunciato al suo sogno. Quindi cosa ha fatto? Ha fondato la sua internet service provider. Con i suoi soldi, anziché dare 50.000 dollari all'azienda che l'aveva aveva chiesto, ne ha spesi un po' di più e fisicamente si è portato la fibra ottica sotto casa. Ma non solo, ha anche condiviso questa cosa con i suoi vicini. E infatti i suoi vicini hanno Adesso sottoscritto un account con lui, ovvero con la sua nuova neonata azienda di Internet Service Provider. Questa cosa non è passata inosservato, infatti il governo degli Stati Uniti ha trovato questa cosa una generata. E infatti, visto che lui aveva già avuto dei buoni risultati sia con se stesso che con i suoi vicini, il governo gli ha dato poco più di 2 milioni di dollari per continuare questo progetto per portare internet fibra ottica ad altre 600 famiglie. Ovviamente ricordiamoci che lui fa questo di lavoro, ovvero progettare rete internet, quindi qualora ognuno di noi avesse in mente di far partire il proprio internet service provider, non è una cosa così semplice, anche perché a parte saperne di devi saperne di business benissimo pinguini questa è la notizia di oggi spero che questo video vi è piaciuto se vi è piaciuto lasciate un like e di non dimenticate di guardare gli altri video che porto su questo canale in particolare vorrei portare l'attenzione su questi due format FK Storia e FK Under The Hood e quindi io vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci vediamo col prossimo video ciao